Ciao sono Marco e sono venuto appositamente qui in ufficio perché volevo parlarti di una riflessione che ho fatto in conseguenza ad un film che ho visto, non starò lì a parlare del film, comunque qualche tratto generale te lo devo dare perché così arriviamo alla riflessione. È un film fatto di coppie, film italiano, eh, diciamo interpretato da coppie di attori che interpretano appunto delle coppie e fanno vedere prima il periodo dell'innamoramento, successivamente il periodo di stanca, quindi la rottura, la separazione e successivamente la ripresa del rapporto. Ed è questo secondo me un quadro abbastanza frequente, tant'è vero che ci fanno dei film e se hanno successo poi questi film è perché le persone ci si rappresentano in certe figure. Perché accade questo? Ho voluto riflettere appunto su questa cosa qui. Accade per un motivo molto semplice, secondo me ovviamente, tieni sempre presente che non sono uno psicologo. Comunque, accade che a un certo punto la coppia smette di vivere l'attimo, si proietta nel futuro o in un'altra situazione che magari vorrebbe vivere e smette di cogliere l'attimo, smette di vivere l'attimo con il proprio partner e nel momento in cui si sono innamorati loro vivevano l'attimo, così come accade più o meno ognuno di noi, si gode di ogni istante in cui si sta insieme, poi si comincia successivamente a dare un po' le cose per ascoltato e poi successivamente ancora si va in lite perché se non vivi l'attimo, il tuo attimo, purtroppo vai a vivere una rappresentazione della vita che non è la tua, perché l'attimo che vai a vivere è il tuo. Questo è un invito a valutare molto meglio rispetto a quanto già facciamo, ti metto così perché c'è la luce dietro poi ti darebbe fastidio, è un invito a vivere molto meglio l'attimo che viviamo sempre in ogni cosa e non soltanto nella coppia ma anche nel lavoro anche nella situazione de, diciamo di de compagnia degli amici vivere l'attimo perché è veramente prezioso quell'attimo lì e soprattutto è veramente la vera raffigurazione della tua vita non può essere idealizzato, è un qualcosa che stai vivendo, se invece non lo vivi rischi di andare a idealizzare un qualche cosa che in realtà non è la tua vita, non sono i tuoi attimi da vivere, vivi di più l'attimo, ne ho parlato spesso io di questo argomento e mi rendo conto che, te lo sto mettendo, attraverso tutti i video eh, a cui ho dedicato a questo argomento sotto tanti aspetti diversi proprio perché è importante vivere l'attimo se si vive meglio l'attimo si ha maggiori possibilità di essere felici. detto questo spero di non averti annoiato e spero anzi di averti trasmesso qualche cosa di valore io continuo la mia passeggiata col fedele amico a quattro zampe e non mi resta che salutarti con un abbraccio un po' sudato visto il caldo che fa ti saluto ciao!